US Open. Avanti Goffini del Potro. Disastro Kyrgios. Out Seppi. Buon esordio agli US Open edizione 2017 per l'argentino Juan Martin del Potro, vincitore del quarto Slam stagionale nel lontano 2009. L'uomo di Tandil si è esibito oggi sull'Arturash di Flushing Madoffs, da testa di serie numero 24 del tabellone maschile, superando in tre set lo svizzero Henry Lazonen. Prova non del tutto convincente quella del giocatore albiceleste, costretto a ricorrere al tie break nel secondo e nel terzo parziale. Lascia un set per strada David Goffin, il belga numero 9 del setting, ma avanza al secondo turno, sconfiggendo l'esperto francese Julian Venneteu, in un match durato oltre due ore di gioco. La notizia della giornata è sinora rappresentata dall'eliminazione del finalista del Master 1000 di Cincinnati, l'australiano Nick Kyrgios, battuto dal connazionale John Hillman. Alle prese anche con un fastidio alla spalla, Kyrgios ha mostrato la sua versione peggiore, soprattutto nel quarto set, quando si è lasciato andare alla sconfitta come già accaduto in passato. Tra gli italiani, da segnalare il K.O. Di Andrea Seppi, all'altoatesino non è bastata una prova d'orgoglio contro il fresco vincitore di Winston Salem, lo spagnolo bautista Agut che si è imposto al tie break del quarto set. Tra le teste di serie avanza l'altro iberico Feliciano Lopez che fa fuori il russo Andrei Kuznetsov, mentre il terraiolo uruguaiano Pablo Cuevas è eliminato dal caldissimo bosniaco Damir Zumur, finalista sabato scorso in North Carolina. Avanti anche Micael Yuzni e Taro Daniel. Il russo e il nipponico saranno avversari al secondo turno rispettivamente di Roger Federer e di Rafa Nadal. Daniel, Paul 6146466262. Fognini, 22, Travaglia 366786306. Troichi, Gombos 3663366463. Goffin 9 Beneteo 62266462 Quevas, 27 Zumur 5767316 Stebe Kikker 57636161 Bedene Ruble 164646 Kajik Youtzny 36754636 Verdasco Pospisil 6-2-Ritiro. Kuznetsov, Lopez, 31, 4667476526. Coltschreiber, 33, Smith X 16464. Yazziri, Monteiro 76546635764. Milman, Kyrgios, 14, 63166461. Bautista Angut 11, seppi 624662761. Brown, Bellucci 646362. La Azonan, Del Potro, 24, 46673675. Bagdatis, Fritz 464636.